Benvenuti, in questo video faremo un viaggio tra le stelle più grandi dell'universo. Bisogna tuttavia precisare che è impossibile misurare con precisione le dimensioni delle stelle lontane. Di conseguenza le dimensioni sono soggette a forti incertezze e la classifica che vedremo è inevitabilmente destinata a cambiare col tempo. Come punto di partenza consideriamo il nostro Sole, una sfera di gas e plasma con un raggio di quasi 700.000 km, 109 volte quello della Terra. Supponiamo che il Sole sia una sfera di raggio 1 metro posizionata nell'osservatorio astronomico Vanni Bazzan di Santa Pollinare. Visitiamo ora stelle via via più grandi e confrontiamole con questa scala ridotta per apprezzare meglio le loro dimensioni. Partiamo da Polluce, una stella gigante arancione che assieme a Castore identifica la costellazione dei Gemelli. Polluce si trova a 34 anni luce da noi e ha un raggio di 9 volte quello del Sole. Polluce sarebbe quindi una sfera di 9 metri di raggio. L'osservatorio non è abbastanza grande per contenerla. Spostiamoci nella costellazione del Bovaro. Qui troviamo Arturo, una stella gigante rossa che lista 37 anni luce da noi. Il raggio di Arturo è 25 volte quello del Sole, quindi nella nostra scala Arturo sarebbe una sfera con un raggio di 25 metri. L'osservatorio e il giardino esterno troverebbero posto comodamente al suo interno. Proseguendo incontriamo la gigante rossa Aldebaran nella costellazione del Tol. Aldebaran ha un raggio 45 volte quello del Sole e si estenderebbe fino alle abitazioni vicine all'osservatorio. Il Sole al confronto appare minuscolo, ma stiamo per visitare stelle ben più grandi. Nella costellazione di Orione si trova il sistema di Riegel, composto da almeno 4 stelle legate gravitazionalmente. La stella principale, Riegel A, ha un raggio che è 79 volte quello del Sole. Riegel A potrebbe contenere al suo interno l'osservatorio e le abitazioni vicine, e si estenderebbe fino al campo golf che si trova in basso, sotto la fila di alberi. Spostiamoci ora su Antares, la stella più brillante della costellazione dello Scorpione. Alle nostre latitudini lo Scorpione è visibile solo in estate e resta comunque basso sull'orizzonte. Anche Antares è un sistema stellare multiplo, la cui componente principale Antares A ha il raggio di 680 volte quello del Sole. Se fosse al centro del sistema solare, Antares si estenderebbe ben oltre l'orbita di Marte, che è il più esterno dei pianeti rocciosi. Nella costellazione di Orione si trova anche la supergigante rossa Betelgeuse, si ritiene che sia in procinto di esplodere in una supernova, ma in termini astronomici significa che potrebbe accadere da qui a 150.000 anni, per cui non è certo il caso di essere impazienti. In questa immagine del Very Large Telescope vediamo la densa nube di materia che circonda Betelgeuse, composta da materiale espulso dalla stella. Molte stelle giganti sono circondate da una nube del genere, che rende ancora più difficile capire esattamente dove termini la superficie. Betelgeuse è talmente grande da raggiungere il centro di Santa Pollinare. Su questa scala l'osservatorio è a malapena visibile. Nella costellazione del Cefeo troviamo Mucefei, una stella supergigante che è facilmente visibile anche a occhio nudo. Mucefei ha un raggio di quasi mille volte quello del Sole. La nostra stella inizia a scomparire nei confronti di questi giganti. Stiamo raggiungendo la cima della classifica delle stelle più grandi. Al terzo posto troviamo Vy Canis Majoris, nella costellazione del Cane Maggiore. Come Betelgeuse, anche Vy Canis Majoris espelle una grande quantità di materia che forma una densa nube attorno alla stella. Nella nostra scala ridotta, Vy Canis Majoris ingloberebbe l'intero paese di Santa Pollinare. Se fosse al posto del Sole, la superficie della stella si estenderebbe ben oltre l'orbita di Giove. Al secondo posto, nella classifica delle stelle più grandi, troviamo Uy Scuti, nella costellazione dello Scudo. Il raggio di Uy Scuti è 1700 volte quello del Sole. La superficie raggiungerebbe il comune di Pontecchio Polesine che intravediamo in basso a sinistra, a circa 2 km da Santa Pollinare. Il primo posto della classifica delle stelle più grandi potrebbe appartenere a Stevenson 218, nella costellazione dello Scudo. Ci sono forti dubbi perché i modelli teorici indicano in circa 1500 raggi solari la massima dimensione possibile per una stella. Stevenson 218, con un raggio di oltre 2000 volte quello del Sole, supera abbondantemente questo limite per cui la vera natura di questa stella è ancora incerta. Se la dimensione fosse corretta, la luce impiegherebbe più di 9 ore a compiere un giro attorno al suo equatore viaggiando a 300.000 km al secondo. Se si trovasse al centro del sistema solare, Stevenson 218 si estenderebbe oltre l'orbita di Saturno. Ripercorriamo a ritroso la classifica delle stelle più grandi. Stevenson 218, Y Scuti, VY Canis Majoris, Muce Fei, Betelgeuse, Antares A e Raegel A. Su questa scala il nostro Sole è un puntino minuscolo. L'universo è un luogo molto vasto e ne conosciamo solo una minuscola parte è probabile che là fuori ci siano altre stelle ancora più strane che aspettano solo di essere scoperte.